Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video, stiamo iniziando un po' a caso e sono la peggiore youtuber del mondo perché non ho filmato niente questo weekend e settimana scorsa ho saltato il video per cui eh, devo rimediare, in questo momento mi trovo in uno degli hotel più belli di Milano, siamo al Gallia in centrale e questo è il guardaroba delle mie cugine. Le mie due cugine che vivono negli Stati Uniti sono venute a trovarci e praticamente non ci si vedeva da otto anni forse, troppo tempo. E ora siamo di ritorno da una giornata di shopping, stiamo facendo una piccola pausa prima di partire per altre avventure. La Miss, sempre presente, quella che non saluta mai, saluta... E lei è Liliana e lei è Viorica, Hi. Lily e Vio yes. <ride> e sono due stragnocche come avrete potuto constatare da soli adesso volevamo fare un po' di unboxing insieme perché qui c'è un po' di shopping luxury shopping quindi uh, cose che solitamente non si sono ancora viste da queste parti quindi ne volevo un po' approfittare di questa occasione. Ma vi faccio vedere anche la stanza che è stupenda. È una stanza bellissima e la vista è spettacolare, ovviamente. Tutto sopra la stazione centrale. Wow! Lily ci delizierà con un po' di unboxing che farà per la prima volta nella sua vita. Per la prima volta nel senso davanti alle telecamere. E quindi... Are you ready? Yes. Where do I start? You start with the least favorite thing. Like they are all beautiful and all things okay. you love, but it's the least favorite one. the sunglasses the smallest. Okay. Sunglasses. Yeah, you start with the smallest one and you go all big in the end. All right. E siamo molto international, parliamo italiano, inglese, rumeno, di tutto, russo, perché no? Perché no? E spagnolo tambien. anche spagnolo también e francese. francese. Cosa hai qui? Cosa, cosa stiamo spacchettando? Spacchettando. Tra l'altro Lili, che outfit stai indossando? What's your outfit of the day? Um because it's amazing. Oh, thank you very much. È un design australiano che si chiama Theodore. Wow! L'ho comprato in New York, sì, yes. lovely. Vi metterò la descrizione qua sotto, così potrete capire di cosa sta parlando. Yeah. Allora, il primo acquisto sono un paio di occhiali e abbiamo dei bellissimi Prada. <ride> Wow, do we love them? I love them. They are beautiful. Sono bellissimi, stupendi. Sono neri con questo dettaglio laterale bianco. Sono veramente bellissimi. Hanno anche il marchio, ovviamente. Sono stupendi. Stanno benissimo anche a lei. Grazie. Oh, bello. I love them so much. I'm so happy I got them. E qui, allora, praticamente, quando parlano loro due... Mi sembra di stare in una, in una puntata di Kardashians. Più o meno questa è la situazione. Show us. Oh my god. Oh my god. I don't need my belt. I love them. <laughs> oh Next. Next. What do we have next? Cosa abbiamo poi? Cos'altro abbiamo? Vio. Do you want to unbox something? No, no I'm busy. You're busy. What's no, the next are. Prada? Or we are unboxing some Gucci. Let's go with Prada. Let's go with Prada. Oh my! Quindi, oh, These are beautiful. These are beautiful because they will match perfectly with my outfit. That's great. Quindi abbiamo un secondo a questo Prada. Che bella la scatola, bellissima. Questo colore è stupendo, tra l'altro. Il packaging, ragazzi, cioè... Cosa possiamo dire? <ride> Spettacolare. Wow. Allora, ah. sono un paio di lofers, li possiamo chiamare lofers? Sì. Col tacco. Beige. Però sono, sembrano un po', ecco, così il colore più vero, però sono bellissimi, sono stupendi e tra l'altro morbidissimi. They're super comfortable. They're very comfortable. The leather is really soft è molto soft, molto morbida E sono davvero Molto molto eleganti Eleganti Tra l'altro Prada fa anche i sandali Quelli uh, tipo Stile imbottiti così E io li voglio quelli Prima o poi li prendo Farò una follia Ok Tra l'altro devo dire che hanno questo colore Un po' beige ma che in base alla luce sembra anche un po' verdino e si adattano molto bene con tante tanti colori. E perla. il colore di perla. Perla. Come like your outfit. Yes. Matches with my outfit. Mm -mm. Okay. There's so something else that also matches with really? my outfit. <laughs> Everything matches with my outfit. That's the beauty of matching outfits. Matching outfits, nice. I always when I shop. I always think about all the other things that I have so I can match them with That's a outfit. great idea. Only that those are mine. Exactly. They <laughs> are <laughs> but they match my outfit. <laughs> <Yes>. oh, <laughs> Lili stava dicendo che quando lei acquista una cosa, pensa a tutte le cose che ha già nel guardaroba e cerca di acquistare cose che vadano insieme con tutte le altre cose che lei ha già e quindi eh, questi acquisti vanno insieme alle cose che lei possiede già, peccato che in realtà sono sue, quindi gli acquisti sono suoi, <ride> ma sono sorelle e praticamente la più grande che è molto molto furba, la convince a comprare cose che poi dice se poi non le metti, le metto io, non ti preoccupare, non verranno sprecate. E mm -hmm. mi sembra un, un ottimo suggerimento per tutti. Approfittate delle vostre sorelle perché è un'ottima un cosa. Okay. What do we have here? <laughs> what she's do? <laughs> well, so, What do we have here? We have beautiful loafers. Oh wow, I, I'm gonna love this. Io probabilmente adesso mh, perderò la testa perché io adoro i mocassini Gucci. Adoro. E <ride> let's see. Adoro i moccassini. Oh wow. Spectacular. Beautiful with my outfit. Perfect. Sono bellissimi, sono color crema e hanno questo dettaglio blu e rosso classico Gucci. Wow. Yes, and you can tell your channel that my sister and I we have such a connection that sometimes when we shop, we buy the same things without knowing that we bought the same things. Wow. <laughs> <laughs> and this one who who bought for whom? This Via. You know, for for herself Sono bellissimi, cioè, sono veramente meravigliosi. Anche se io devo ammettere che preferisco più quelli chiusi dietro, però questi sono bellissimi, perfetti per l'estate, perché sono aperti e quindi non muori di caldo. Ci muori lo stesso ma non troppo. Facciamo finta che vadano bene per l'estate? Però la moda richiede sacrificio, lo sappiamo già. Okay. So, what do we have next? Bio. You don't want to unbox anything? Know, I'm busy with writing a letter for, <laughs> for someone really special. Yes, yes. For someone really special. Let's stay with Gucci. Let's stay with Gucci. What do we have next? Cosa abbiamo poi? Ma la sexy di questa ragazza, oh. they are not ready for this, they are not ready for such a sexy lady on my channel. This is the content. They the content they Vi stiamo facendo vedere un po' di Kardashian. Scusate è deviazione. Ma abituatevi perché forse diventerà una cosa più comune da queste parti, Cosa abbiamo? Cosa abbiamo okay. poi? Let's, um, let's take a look. Let's take a look. Ma poi che bello anche questo, la, la cover del, del, dell'acquisto. Wow! Un portabiti davvero bellissimo e molto molto pratico. We like to be very comfortable in United States so what are they but it's not actually a pyjama, it's, it's a silk pyjama but it's for going out actually, yes. Is it? Mm. quindi sono dei pantaloni stile pyjama in seta perché loro adorano indossare cose comode e in vista dell'estate sono perfetti direi perché sono leggeri. Molto flowy e uno stile molto molto estivo. Non necessariamente la cosa che indosserei io, però riesco ad apprezzarli. Questo è il discorso che avevo già fatto da queste parti una volta. Praticamente Se devo parlare di ehm, brand di lusso, quando si tratta di Gucci, preferisco più le scarpe, le borse, le cinture, ma non l'abbigliamento. Un po' più complicato per me. Preferisco tipo più Dior o Chanel, si può notare anche da questo, perché sono più nel mio stile. Però riesco ad apprezzare anche cose che non sono molto nel mio stile. But these ones are really nice, they are really colorful. And... Yes, and we are the most the, the least loyal shoppers, like all the brands. All the brands. And it all depends on the style, on the, of brand, course. You know, the item and how it looks on us. Non vedo l'ora di aprire questo. Questo contiene una cosa davvero molto, molto bella. Next up. And I think this is the last one. Unfortunately. But we have other things to show them. Yes all your bags, we will show them everything. Allora. allora, cosa abbiamo, allora. signorina? In Stati Unidos <laughs> hay mucho freddo. Come How are saying? It's very cold. Cold. in Boston, Massachusetts, oh. it's very cold. Ok, in Boston in Massachusetts fa <laughs> Fa molto freddo. Molto freddo. Eh, and we need a really nice warm jacket. and we need giacche molto molto calde in però, in the winter time in the, in the fall and winter fall and winter yes and okay. it has to be very comfortable okay as yes. number one as for everything else it has to for be comfortable else it has to be very comfortable but not for shoes because you you put some uncomfortable shoes on and you go on long walks and you come back home like with mm -hmm. blisters yes not shoes well, shoes are not included that, in, not in the comfort <laughs> so let's see vediamo cosa c'è lì dentro oh wow, c'è una giacca stupenda io l'ho già vista ovviamente perché ero con loro quando l'hanno acquistata ma è veramente spettacolare Is this mm -mm. è una giacca invernale in camoscio e lana però è veramente molto molto bella è una giacca stile tipo aviatore, però in camoscio and show see? me the back because it's really beautiful the back? Is, yeah e dietro c'ha questa scritta but anyways it's like a beautiful detail on the back yes it's amazing and it's really comfortable and really warm è veramente bellissima. E poi abbiamo Very, very, very, very Dior. Qualcosa. Ecco. Every day, every day. Una cosa da tutti Sheep. i giorni. <ride> tutti i giorni. <ride> da tutti i giorni una magliettina di Dior. Con la scritta, ovviamente, perché sennò non va bene. <ride> Brand ovunque. Questo è lo shopping, però eh, volevo farvi vedere la borsa dei sogni, la mia borsa dei sogni che è ovviamente oh, Dior ed è la Lady Dior. Lady yeah. Dior, no yeah. Diana. Yeah, lady no. Diana, like that. Made it for her. Oh. Right. So it's Lady Dior, Dior. Diana. Dior Lady Mini. Non colore, mini. no, mi. Small. small colore top. Colore top è bellissima. È, è la mia, è è la mia eh, borsetta preferita di Dior. È scritto Liliana, of, of course, e ha anche l'iniziale di mia cugina che è Lily D. Yes. Bellissima. Poi abbiamo. Uh, What's the brand of this bag? Because I already saw yes. this one on your You guys don't mm -hmm. have it here? That one I know, yeah. but this one. What's amazon.com? The... <laughs> Because I saw it on Lydia's channel. She has yes. it. Lydia Milen, <laughs> Questo Amazon. Perfetto e poi abbiamo insieme qui anche una Yves Saint Laurent. Bellissimo. Anche questa è una delle mie preferite perché ovviamente siamo cugine quindi amiamo più o meno le stesse cose e questa Yves Saint Laurent è una delle mie preferite. Basta, cose, che cosa... Ah no! Mm, Un'altra borsa che adoro abbiamo... Questa è la Metis, no? Metis, sì, sì, sì. I started. <ride> quindi abbiamo una Louis Vuitton Metis e anche questa è la terza borsa preferita. Quindi, nell'ordine... Prima borsa preferita, seconda la Yves Saint Laurent nera e la terza è questa. Quindi eh, un giorno quando, quando, quando le buttano esatto, e poi abbiamo anche la, la cintura. <ride> Sono molto brandizzate le nostre ragazze, hanno tutto abbinato e poi c'è anche la tote bag. Beh, diciamo che... Sono partite tipo per quattro giorni ma si sono portate dietro una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette borse. Secondo me ne manca qualcuna. Che ti gente, how many bags do you have? E poi hanno anche portato un, un intero guardaroba, quindi uh, ok. Quando parto io per quattro giorni cerco di mettere dentro il più possibile nella valigia a mano loro sono portate la casa dietro ma bisogna imparare bisogna imparare da loro perché bisogna creare eh, tutto il contesto bisogna crearsi um, il mood giusto e vivere la vita che ci meritiamo tutti quanti perché se non te la crei da solo nessuno lo farà per te questo è il mood con cui vi voglio lasciare poi adesso magari ci vediamo dopo però intanto è tutto dal Gallia Excelsior Hotel e spero abbiate apprezzato questo unboxing un po' fuori dalle righe ma che un giorno diventerà dentro le righe anche qui okay. uh -huh. say goodbye, goodbye. <ride> Bye. Ciao, ciao. ciao ciao non sono bellissime? Cioè come è possibile che sono così belle? Le adoro. Nel frattempo la giornata si sta concludendo, abbiamo fatto i nostri giri, siamo andati a fare una visita super importante. Ora c'è il delirio in giro perché eh, sembra che il Milan abbia vinto, non so cosa, cosa è successo, non abbiamo capito, solo che il Milan tutti quelli del Milan stanno andando fuori di matto. Siamo a cena da Mama It, che è un altro dei miei ristoranti preferiti e non vediamo l'ora di mangiare. Direi che questo video così, eh, a caso, finisce qui. Ci vediamo nel prossimo video, che tornerà un po' alla solita routine, ma magari non troppo. Vedremo, vedremo in base al mondo. Io comunque vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco e alla prossima. Ciao!